onde mostruose e leggendarie. Ciao a tutti e benvenuti sul canale del Pirata RB2000. Oggi voglio parlarvi delle mitiche onde più spaventose del mare, le onde mostruose. Tra marinai e pescatori si narra che queste onde siano in grado di far scomparire intere barche in pochi secondi, con una forza impressionante che solo madre natura può avere. Per anni, queste onde sono state considerate solo una leggenda tramandata da padre in figlio. Ma tutto è cambiato nel 1995, quando una piattaforma petrolifera offshore nel mare del nord, chiamata Troner, è stata colpita da un forte uragano e onde giganti, alcune delle quali hanno superato i 30 metri di altezza. Questo evento ha sconvolto tutti gli operai presenti sulla piattaforma, che sono stati costretti a rimanere al sicuro all'interno della struttura. Inizialmente nessuno sapeva cosa fosse realmente accaduto fino a quando un uomo ha visto un video di una telecamera che era installata fuori dalla stazione e ha notato qualcosa di strano. La piattaforma petrolifera Troner aveva infatti registrato una gigantesca massa d'acqua di oltre 26 metri di altezza che aveva danneggiato le strutture, ma fortunatamente la piattaforma aveva resistito all'onda. Quando l'onda Draupner è stata rilevata, si credeva che una tale onda potesse accadere solo una volta ogni 10.000 anni. Questa è stata la prima prova tangibile dell'esistenza di queste onde mostruose. L'Europa ha così avviato il progetto chiamato MaxWave nel 2001 con l'obiettivo di studiare e misurare l'altezza di tutte le onde del mondo. Nel 2001 Grazie ai satelliti CRS dell'Agenzia Spaziale Europea, un gruppo di scienziati ha analizzato più di 30.000 foto satellitari e ha rilevato che in un periodo di tre settimane avevano catturato 10 onde che avevano raggiunto più di 25 metri di altezza in tutto il mondo, confermando l'esistenza di queste onde mostruose. Tale scoperta è stata ufficialmente annunciata nel 2004. Onde giganti che raggiungono un'altezza di 10 piani sono state dichiarate la causa centrale del naufragio di oltre 200 superpetroliere e navi mercantili di oltre 200 metri di lunghezza negli ultimi due decenni. Si ritiene che le avverse condizioni meteorologiche siano state una delle cause dell'affondamento o danneggiamento di navi. Esistono tre tipi di onde giganti, le cosiddette, pareti d'acqua, che non sono molto alte ma viaggiano a più di 10 km orari, le tre sorelle, che viaggiano 3x3, e infine le onde mostruose solitarie, che viaggiano da sole e la cui pressione è inferiore a 1000 kPa. Per quanto riguarda la loro formazione, non è ancora un mistero. Possiamo controllare perché o cosa è successo. La forma degli oceani è sorprendente e sappiamo relativamente poco su di essi. Ci sono molte leggende o mitiche, finché non vengono smentiti continuano ad essere considerati tali. Quindi mi chiedo, cosa altro ci nascondono gli oceani del mondo? Ciao a tutti, questo è il Pirata RB2000. Se ti piace il mare e le avventure, sei nel posto giusto. Iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i miei nuovi video e seguimi sui social per rimanere aggiornato sulle mie ultime avventure in mare. Troverai anche le mie storie e curiosità sul mio blog personale. Grazie per il supporto e ci vediamo presto in mare.